Segni permanenti Oggi Adesso Che giorno siamo? Dovresti saperlo Ti basta leggere l'oroscopo del tuo segno È il giorno prima di domani Non ancora adesso Ma è il sempre Lezione Mi spiego non è l'amore a doversi adeguare alla morale, alla cultura, alle regole di buon vicinato. È tutto il resto che deve chinarsi di fronte a ciò che non conosce ostacolo. Tribunale del Popolo Non condannare, coi tuoi perché, il gesto di cogliere un fiore, regalarti un sorriso, donarti un ciao renderti partecipe di uno sguardo. Camminerai a piedi nudi su un tappeto di soffici parole. <coughs> Dimmi tutto. Sono i sentimenti a smentire le parole. Dimmi tutte le bugie che vuoi, ma dimmele col cuore. Sconsigliato e sensibile. Di giorno ho i mattoni e non voglio costruire. Di notte voglio costruire e non ho mattoni. Minchia che inculata. Scoperte coperte. Ho scoperto l'acqua corrente. Ho preso un bicchiere e l'ho fermata. Ora in un museo. E tutti... La posso nominare. Rebus. Una cosa non capisco di te. E a quella sono legato. Nulla altro. Più di tutti i misteri, questo desidero. Viverti in tutto il tuo sottosuolo, per scrivere radicalmente te stesso. Quando mi leggerai, sarà come fare l'amore. Né al tempo, né al denaro. Quando leggerai queste parole, la vita ripartirà, ma le lancette scaleranno giù a di rabbia. Sarò un giudizio per danni economici. Ho fermato il tempo. Ti faccio da palo. Il punto di arrivo è quando senti di aver percepito un sentire che ancora non hai capito. L'onda che cavalchi non ti chiede documenti, ma resta il tuo tempo. Alla vita non serve un terzo grado ma un complice, che ingabbi i minuti e butti via la chiave. Grazie, ciao ciao.